Salve Michele Zanzucchi, siamo qui con lei che ha appena inaugurato l'edizione di Loppiano Lab. Che ne pensa? Se l'aspettava tre anni fa? Assolutamente no. Abbiamo inaugurato tre anni fa questa iniziativa, eravamo pochi, ci siamo trovati tra le mani qualcosa di importante alla fine e l'interesse è andato crescendo e direi che è interessante che l'interesse va crescendo soprattutto in un pubblico giovane che partecipa oramai a questi laboratori, perché lo Piano Lab non è una manifestazione così che muore nel momento stesso in cui viene, viene fatta, ma è un laboratorio, quindi un punto di, partenza, un punto di arrivo e un punto di partenza per idee e iniziative in favore dell'Italia e per il bene quindi dei giovani e del lavoro, che cosa si aspetta in questo momento di crisi in particolare dal laboratorio in questi giorni? Diciamo che già l'anno scorso si è cominciato a parlare di un incubatore di imprese che ha portato diverse decine di imprese ad essere create e a, a trovare e creare nuovo lavoro. Io penso che non è che durante lo piano lab si creeranno nuove imprese, ma certamente le idee dell'anno, nel prosieguo della Piano Lab ci saranno delle, delle, diciamo, delle realizzazioni concrete. Più in generale penso che sia necessario ridare speranza a questo momento non solo ai giovani ma a tutti gli italiani. Viviamo in un momento abbastanza di eh, difficoltà a, a capire che c'è un futuro, pensiamo di essere ormai vecchi, effettivamente l'Italia è un paese molto vecchio però bisogna anche capire che abbiamo delle risorse non impiegate e queste risorse vanno messe in moto. Il suo slogan ai giovani che la stanno seguendo in... quasi in diretta. Prego. Il mio slogan? Beh, riprendo quello che a Piero Coda, il preside dell'Università di... Sofia che ha sede piano Piero Piano, ha proposto in questa inaugurazione chi non rischia è perduto. Ecco, bisogna rischiare, bisogna rischiare Personalmente, ma soprattutto collettivamente, mettersi assieme e rischiare. Ci sono delle idee valide, rischiamo e realizziamole. Non pensiamo che è sempre impossibile perché il Comune non ci dà questo, perché non abbiamo soldi, perché questo, perché questo. Bisogna rischiare. Grazie.